le ragazze per le ragazze è detto fascia tra i 25 e i 45 sì, anni. più o meno sono quelle anche, quelli, anche donne un pochino più mature ma tendenzialmente sono quelle le persone che, che mi seguono maggiormente sul canale Instagram